Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Sigla! Due settimane fa è stato pubblicato il trailer di Spider-Man Far From Home, che ha più o meno confermato quello che ho detto nel video sul misterio. Eh sì, ok, e l'hanno messo il casco, diversamente da quello che avevo visto nei vari post e leak pubblicati prima ancora del trailer. Comunque, oggi ho intenzione di parlare dei Sinistri 6, o meglio ancora, dei possibili membri che faranno gruppo contro Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Quindi, bando alle ciance e partiamo con il primo personaggio. Quasi scontato che vedremo questo personaggio prendere parte al gruppo. Voltur serve un enorme rancore per l'Uomo Ragno, dopo che quest'ultimo ha mandato a monte la sua ditta di contrabbando d'armi. Inoltre, nella scena post-credits di Spider-Man Oncoming, vediamo Adrian Toomes in prigione che incontra McGargan, ovvero Scorpion, che gli accenna un possibile piano per uccidere Spider-Man. Oltre a ciò, pare che Voltur apparirà anche in Spider-Man Far From Home. Non è chiaro se prenderà parte alla storia principale del film o se invece apparirà nel finale o in eventuale scena post-credits che presagirà l'arrivo dei Sinistri 6 nell'universo cinematografico Marvel. Ma data già la presenza di uno più cattivi principali all'interno del film, darei per fattibile la seconda opzione. Voltur è stato anche membro del primo gruppo dei Sinistri 6 apparso nei fumetti e la sua controparte cinematografica è stata già ben caratterizzata e definita in on-coming. La sua comparsa nel gruppo dei Sinistri è quasi del tutto confermata. Uno dei primi acerrimi nemici di Spider-Man, ossessionato dall'uccidere quest'ultimo, è ancora di più J. Jonah Jameson. Scorpion è senz'altro un perfetto candidato per prendere posto al tavolo dei sinistri. Non solo perché nei fumetti, nelle serie TV, nei videogiochi l'abbiamo preso prendere più volte parte al gruppo dei sinistri 6 con il solo intento di uccidere Spider-Man, ma anche perché, per l'appunto, l'abbiamo visto a fine Spider-Man On Coming parlare con Voltur, proponendogli di fare squadra assieme ad altri per schiacciare il ragno. Come se non bastassero i vari indizi visti nella scena, tra cui lo scorpione tatuato sul collo, il nome McGargan, che per l'appunto è il vero nome del primo scorpione che ci è stato presentato nei fumetti, sono quasi sicuro che lo rivedremo anche in Spider-Man From. Ok, è vero che lo stesso regista di Spider-Man ha dichiarato che misterio sarà chiamato da Nick Fury per fermare gli elementali Dato che Beck li conosce molto bene Ma allora perché Nick Fury ha chiamato pure Spider-Man? Perché si trovava nella stessa zona interessata da questi mostri della natura? Può essere, ma può anche essere che l'abbia chiamato per tenere d'occhio proprio lo stesso misterio Forse perché la storia gli puzza parecchio Come ho già affermato in un precedente video Può anche essere che tutta sta storia degli elementali sia una bufala creata da Misterio con il solo intento di guadagnarsi la fama di nuovo eroe. Non è la prima volta che vediamo questo personaggio ricorrere a sotterfugi di questo tipo, e poi parliamo di uno dei nemici giurati di Spider-Man nei fumetti, che ha fatto più volte squadra con dei supercriminali. È possibile quindi che Misterio a fine film venga smascherato, incolpato di tutti i danni provocati in Europa e fermato da Spider-Man, e qui si crea l'ottimo pretesto per convincere il supercriminale a entrare a far parte dei sinistri 6. La maggior parte dei cattivi più importanti di Spider-Man è apparsa in live action dal primo Spider-Man di Sam Raimi del 2002, ma ancora non abbiamo avuto il piacere di vedere questi due personaggi, anch'essi membri di alcune versioni dei Sinistri 6 nei fumetti, Kamaleonte e Kraven. Li metto sullo stesso piano perché non solo non hanno fatto ancora alcuna comparsa nei film Marvel, ma anche perché è dubito di vederli tutti e due insieme quando introdurranno i Sinistri 6. Non lo so, secondo me o l'uno o l'altro, anche se entrambi nei fumetti sono fratellastri, quindi anche è anche possibile che verranno reclutati insieme, ma non ne sono del tutto sicuro. Allora, Camaleonte è un supercriminale maestro dei travestimenti di origine russa. In origine non aveva poteri, ma è invece incredibilmente abile nel camuffarsi in qualunque persona. Grazie ad un dispositivo è anche in grado di imitare la voce di chiunque. Sono quasi sicuro che Camaleonte sia presente in Spider-Man Far From, non solo come possibile collaboratore di misterio o perché è possibile che si sia mascherato da Nick Fury, lo stesso Nick Fury che vediamo nel trailer, ma anche perché un attore di nome Numan Nakar è nella lista del cast come un personaggio misterioso di nome il Dimitri, e Dimitri è il vero nome di Camaleonte, ma potrebbe anche trattarsi di una coincidenza, o forse no. Parlando di Kraven invece, si tratta di un cacciatore dalle abilità quasi simili o superiori a quelle di un animale, ha una forza e un'agilità superiori a quelle di un leone e un leopardo, e con un solo pugno può stendere un elefante adulto e bloccare la carica di un rinoceronte a mani nude. Possiede inoltre una velocità di gran lunga superiore a quella di un ghepardo. Uno dei motivi che mi spinge a inserirlo tra i possibili sinistri 6 del Marvel Cinematic Universe è dovuto al fatto che, prima ancora del reboot, la Sony progettava di introdurre i Sinistri 6 o con un loro film o con The Amazing Spider-Man 3. E tra i supercriminali scelti pare proprio che c'era pure Kraven. Nonostante il ritorno in casa Marvel di Spider-Man, è anche possibile che alcune delle vecchie idee vengano riprese, chi lo sa. Lo so, lo so che non è passato poi molto tempo da quando abbiamo visto una sua versione sul grande schermo ma penso che Electro sia perfetto come candidato dei Sinistri 6 parliamo di uno dei supercriminali più pericolosi della Marvel con un potenziale così grande che se sfruttato bene potrebbe addirittura mettere in difficoltà gli Avengers. Electro può emettere e generare energia elettrica da mandare contro i nemici, può ionizzare i metalli e grazie al suo campo elettrico scagliare ogni cosa contro i suoi avversari. Può anche sollevarsi da terra cavalcando i campi elettrici. Inoltre Electro è stato l'unico a far parte di tutte le formazioni dei Sinistri 6. Già abbiamo avuto modo di vedere una sua versione cinematografica interpretata da Jamie Foxx in The Amazing Spider-Man 2. Film che non mi era particolarmente piaciuto ma ho apprezzato il personaggio e le sue capacità. Tra l'altro questa versione cinematografica sarebbe dovuta rientrare in uno spin-off sui Sinistri 6. Davvero ragazzi un personaggio di una potenza tale meriterebbe di apparire nell'universo cinematografico Marvel e soprattutto nei least to say. Ogni gruppo ha bisogno di un capo, di un leader che sappia guidare la squadra. E i migliori a farlo sono Goblin e il Dottor Octopus. Anche qui, ragazzi, abbiamo un pareggio. Questi due, per come sono caratterizzati, dubito di vederli insieme nello stesso gruppo e vedere uno dare gli ordini all'altro. No, no, no, no, no, no, assolutamente. È vero, entrambi detestano appieno l'uomo ragno, ma non per questo vanno d'accordo fra di loro o l'uno decide di prendere ordini dall'altro, ma proprio per niente. Del resto, se dovessi scegliere fra i due, direi Doc Ock, principalmente perché nei fumetti si è sempre visto lui a capo dei sinistri 6, Goblin anche ma poco e principalmente se proprio vuole annientare l'uomo ragno preferisce farlo da solo, anche perché rispetto ad Octavius ha fatto poche volte gruppo con i sinistri 6. E poi chi non vorrebbe rivedere Octopus sul grande schermo? È da un bel po' che non vediamo una sua versione cinematografica e spero che sia all'altezza o superiore al Doc Ock che abbiamo visto in Spider-Man 2 di Sam Raider. Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi